Voglio vendere casa, ma da dove inizio? Mi affido ad agenti immobiliari che non conosco o faccio tutto da solo. Foto, annuncio su internet, visite e poi quanto vale davvero la mia casa. L'immobile sarà in regola e se durante la trattativa successero problemi che abbassano il prezzo o fanno saltare l'affare, ecco come pacchetto Zero Pensieri di Corfini Immobiliare ti aiuta a vendere casa. Niente pensieri ne stress, senza perdite di tempo e la certezza di fare i passi giusti per arrivare al risultato. Con il pacchetto Zero Pensieri avrai stato professionale che prepara la documentazione e verifica la conformità urbanistica. Stima certificata del prezzo di vendita. Servizio fotografico con digital visit, marketing pubblicitario personalizzato. Infine otterrai il bonus Analisi Plus che valuta gli aspetti che possono aumentare il prezzo finale. Per vendere il tuo immobile al miglior prezzo e in tempi brevi, pacchetto Zero Pensieri. Clicca qua sotto per una consulenza personalizzata ed avrai la soluzione a portata di un clic.